Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi andiamo a parlare di questo Flag Pro che vedete qui accanto a me, questo fantastico accessorio che ho lasciato per ultimo eh, diciamo nella serie dei video in cui ho fatto un po' la recensione personale, la recensione devanza degli accessori che ho provato, che ho, che ho comprato scusatemi, perché eh, l'ho sempre considerato come un accessorio così, quasi da fare da ornamento, da abbellimento di quello che è la mia postazione. E in realtà mi sono sbagliato, ragazzi, perché questo accessorio, il Simflake Pro della EpiLab Lab Sim Racing, la saluto Eddie che me l'ha consigliato, è davvero fantastico. Cioè, veramente, ragazzi, per me è diventato quasi ho un obbligo per me, per la mia guida safe, avere questo accessorio. Ragazzi, devo dire la verità che nei momenti eh, diciamo, più concitati della, delle corse, quindi le partenze, le lotte, eccetera, eccetera, questo accessorio vi dà la possibilità di avere un'informazione a colpo d'occhio immediato. Ne discutevo l'altra sera proprio con i miei eh, compagni di squadra, eh, in cui uno in particolare, Aulo, che saluto, mi diceva guarda io mi distraggo sempre ogni volta per guardare i tempi, eccetera, eccetera e eh, parlavamo di dashboard, parlavamo appunto di questo tipo di accessorio e lui ne ha una bellissima poi in un volante spettacolare e eh, gli ho detto guarda bisogna sfruttare questi accessori che abbiamo comprato e eh, gli ho parlato del Simfly Pro dicendo guarda io ad esempio per quanto riguarda evitare collisioni e altro e soprattutto le bandiere c'è questo Simfly Pro che è veramente fantastico ed ecco perché voglio condividere con voi la mia esperienza perché oltretutto è una, un accessorio che è a livello di prezzo molto accessibile ragazzi di listino costa 85 euro per una, eh, un accessorio che è composto da una matrice di 64 led RGB eh, versatile con una composizione con questo Alcantara eh, che, lo, che lo ricopre con un DLA di altissima qualità e ovviamente personalizzabile per quanto riguarda le informazioni tramite Simab Uh, le, le principali funzionalità che ha sono segnare, uh, darvi l'indicazione delle, delle marce flickerare quando ci sono degli avvertimenti importanti come ad esempio siete fuori giri o attenzione sulla sinistra o sulla destra c'è una macchina molto vicina le bandiere blu flickera che non potete assolutamente mancarle e la bandiera gialla in particolare in cui vi evita di ritrovarvi in sala eh, diciamo debriefing con la direzione di gara per l'esperienza che ho di organizzazione vi devo dire la verità che chi avesse avuto, se ci fossero stati più Simflex Pro a portata di mano, ma in generale questo tipo di accessorio per guidare safe, avremmo, avrei discusso molte ore di meno <ride> di incidenti quindi ragazzi io personalmente ritengo che eh, siccome è un qualcosa di molto accessibile vi può veramente dare una mano per in un colpo d'occhio a dirvi che cosa sta succedendo perché parliamoci chiaro ragazzi molte volte siamo talmente concentrati su quello che stiamo facendo che non ci rendiamo conto che c'è l'auto uh, alla nostra destra o sinistra e soprattutto quando va nella parte morta del Diciamo del, um, degli specchietti, a volte non sappiamo proprio dove è situato. E guardare meccanicamente un piccolo radar così a schermo, a volte non è sufficiente. Questo accessorio vi dà la possibilità di dire guarda che c'è a destra oppure c'è a sinistra, e oltretutto vi segnala, come dicevo, le bandiere e questo è veramente qualcosa di eccezionale. Ragazzi, io non ho nient'altro da aggiungere, se non dirvi che. Eh, o oh, eh, Eddie mi ha dato 5 codici sconto dal, del 15% per chi fosse interessato ovviamente per i primi 5 eh, lo lascio qua sotto in descrizione spero che questo accessorio vi piaccia come piace a me perché è veramente fantastico anzi dimenticavo c'è anche gente che se ne compra due di più e se ne mette dietro la, la postazione per, fare sì, eh, per simulare i freni, non so cosa serve no? cioè il, il freno quando si accende, non so cosa serve però c'è gente che lo fa giusto per farvi capire quanto è versatile e quanto si possa programmare quindi ragazzi se questo accessorio vi è piaciuto pollice in su, se volete una recensione completa tecnica di, di questo accessorio qua non esitate ad andare a visitare il canale di Mirko De Santis perché lui lo ha praticamente eh, spogliato in toto <ride> per potervelo spiegare noi come al solito ci vediamo prestissimo, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale, tanto è gratuito, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!